Ciao, oggi ho fatto una live in occasione della Blender Convention Italia e ho mostrato questa presentazione, ho pensato quindi di metterla anche qui su YouTube dal momento in cui eh, in una live a volte il, i video che si vedevano andavano a scatti per via delle difficoltà di connessione, quindi spero con questo video di poter mettere a disposizione in condizioni migliori il, uh, i contenuti che abbiamo discusso oggi nella, nella live che comunque vi consiglio di andare a recuperare sul canale YouTube di Blender Italia perché oltre a me hanno parlato eh, altri artisti con eh, degli argomenti davvero davvero interessanti. Quindi eh, allora io volevo discutere come utilizzo Blender nel disegno di fumetti. Quello che faccio io sono tavole a fumetti Qui ci sono alcuni esempi di eh, tavole fatte da me. Queste sono in bianco e nero e sono per il mercato italiano, mentre queste sono a colori e sono per il mercato francese. Allora, una tavola fumetti è fatta da tantissimi disegni, uno di seguito all'altro, che vanno letti quindi come una storia e ci sono in più anche tutti i testi. I, quello che faccio io sono libri a fumetti e eh, utilizzo Blender spesso per darmi una mano, non ovviamente in tutte le vignette. Vi mostrerò quali sono i casi dove lo utilizzo. Allora, qui ci sono alcune vignette in cui ho utilizzato Blender. Per esempio, in genere, lo utilizzo negli ambienti. Questi sono degli ambienti naturali, ma eh, li ho scolpiti prima in Blender per poter avere un senso di tridimensionalità. Anche queste botti con gli archi sullo sfondo sono state disegnate prima in 3D oppure in una situazione del genere gestire la prospettiva di tutti questi archi e questi mattoni non sarebbe stato facile a mano. E ancor di più alcune mh, situazioni decisamente complesse come una prospettiva in questo caso di una struttura esagonale. Quindi in tutti questi esempi Blender mi è venuto in aiuto anche nelle vignette delle storie che faccio per la Francia. Quindi queste sono vignette a colori nelle quali Blender eh, mi ha aiutato soprattutto a gestire la regia della scena. Quindi non tanto nella parte di disegno, se non appunto nella prospettiva, ma soprattutto poter gestire la scena dal punto di vista registico. Allora, i fumetti che faccio sono, appunto, come dicevo, di due tipi. Eh, bisogna anche capire un attimo che quando diciamo fumetto, diciamo qualcosa di molto generico, eh, l'oggetto cartaceo libro a fumetti non, è, mh, tutti, non rappresenta l'unico modo di poter narrare una storia a fumetti. Esistono anche i webcomic online, quindi quello che dico io riguarda soprattutto il fumetto cartaceo, che è quello che faccio io. Tra l'altro il fumetto si è sviluppato in maniera diversa in vari stati e quindi in Italia per esempio siamo abituati ai volumi che avete appena visto nel video, piccolini in bianco e nero con la copertina morbida. Questi invece che state vedendo adesso sono dei volumi francesi eh, che hanno un formato più grande, hanno una copertina rigida e l'interno è completamente a colori. Essendo più grandi hanno anche posto per, vignette, per molte più vignette. E quindi il tipo di formato determina anche il tipo di lavoro che bisogna eseguire, Ovviamente essendo il fumetto un prodotto periodico bisogna anche tener conto del fatto che a volte ci sono delle scadenze da rispettare, il libro deve uscire in un determinato momento. In ogni caso un libro è un oggetto complesso, c'è sì la parte artistica ma poi c'è anche tutta la parte di produzione vera e propria dell'oggetto, libro. Comunque il, il concetto da capire è che un fumetto è un'opera fatta da tante persone, esattamente come un, uh, un prodotto audiovisivo coinvolge molte, eh, molti professionisti li trovate scritti nel, nel colophone, si chiama, quella parte iniziale di un libro dove sono elencati gli autori. Tipicamente, come minimo, c'è qualcuno che scrive e qualcuno che disegna. Nel caso di fumetti a colori può esserci una terza persona che, che fa il colore. Anche il testo nei balloon può essere scritto da qualcun altro. Eh, è chiaro poi che ci sono degli autori particolarmente bravi che sono in grado di gestire tutte queste fasi da soli e quindi fanno tutto da soli, dal, dalla scrittura al disegno, insomma. Comunque, per quanto riguarda le fasi di produzione artistica, per artistica intendo, lasciamo perdere un attimo il fatto che il libro è un oggetto e quindi bisogna anche stamparlo, portarlo nelle librerie, eh, se ci limitiamo alla parte di produzione del, della storia, sono più o meno queste le fasi. Abbiamo un soggetto che è la storia, l'idea eh, dietro la storia, dopodiché questo soggetto deve diventare una sceneggiatura, che è un testo molto tecnico nel quale sono elencate tutte le vignette cosa bisogna disegnare in ciascuna vignetta. Poi c'è una fase di documentazione, soprattutto per fumetti che eh, si svolgono in momenti ben precisi, in luoghi ben precisi, bisogna trovare l'iconografia giusta, tutte le fotografie necessarie per rappresentare al meglio quello che dovremmo eh, vedere. Questo porta a degli studi, quindi gli studi sono degli, eh, degli elementi, eh, gli studi sono un, eh, dei disegni che voi come lettori non vedrete probabilmente tranne in alcuni casi in cui vengono aggiunti alla fine del libro come elemento diciamo, di, di curiosità, eh. sono, sono dei dietro le quinte dei disegni che restano e che servono a studiare in una fase iniziale partendo da, appunto dalle fotografie a studiare tutti i personaggi. Dopodiché il, il lavoro da fare è quello di fare uno storyboard. Storyboard significa eh, prendere la sceneggiatura scritta e trasformarla nelle varie immagini che compongono eh, la vignetta. Vedremo con calma tutti gli esempi. I, lo storyboard è un disegno molto veloce, fatto con, eh, con proprio dei, dei disegni rapidissimi che viene poi definito meglio nella fase di disegno vero e proprio, eh, in cui appunto si rifinisce per bene. Dopodiché il disegno va inchiostrato nella maggior parte dei casi perché c'è bisogno, eh, spesso la matita è molto sporca, eh, c'è bisogno insomma di ripulire il disegno, di cancellare le parti di, di costruzione e di tenere solo un bel disegno inchiostrato. A quel punto bisogna fare le ultime due cose, che sono mettere le parole dentro i balloon e a volte anche disegnare i balloon, e colorare il fumetto. Questi, tutti questi ruoli in genere corrispondono a delle professionalità ben particolari, quindi la parte di scrittura viene curata dallo sceneggiatore, io sono un disegnatore, mi occupo appunto della parte centrale del lavoro, Dopodiché il letterista eh, mette il lettering dentro, mettere le parole nelle nuvolette e questa parte qua di lavoro la faccio anch'io nei miei fumetti francesi, altrimenti potrebbe esserci appunto una persona apposita e anche la colorazione è un mestiere. Io stesso ho cominciato la mia carriera nel fumetto come colorista su disegni di altri. Blender mi viene in aiuto in alcune di queste fasi. Io mi occupo soprattutto delle fasi che ho lasciato in, in colore pieno, quindi come vedete in parte della sceneggiatura la documentazione la curo e dopo ovviamente tutta la parte tipica del disegnatore e in alcuni casi anche il lettering o la colorazione soprattutto di illustrazioni o copertine. Blender in realtà mi aiuta in tutte queste fasi e potrebbe anche aiutare nella fase di colorazione, solo che siccome non la curo io, eh, ho messo questa linea tratteggiata per dire che può venire in aiuto, ma non è eh, sempre il, il mio caso, il caso dei miei fumetti. Per capire un po' meglio mh, perché Blender può essere utile, eh, spiego brevemente di cosa si tratta il fumetto a livello produttivo stiamo parlando di qualcosa che eh, deve essere venduto a un certo pubblico e che deve pagare gli autori che lo fanno. Quindi, al di là del, dell'aspetto artistico, si può disegnare fumetti per il semplice piacere di farlo, però ovviamente se eh, c'è un mercato, e questo mercato negli ultimi anni uh, si è molto frammentato, al giorno d'oggi è, è bellissimo oggi poter leggere mille fumetti di mille generi, veramente non, non c'è mai stato un fervore artistico così ampio, credo, nel fumetto come in questi anni. Però questo cosa significa? Siccome i lettori, eh, il loro tempo soprattutto bene o male è quello che è, eh, non sono cresciuti, anzi probabilmente sono perfino calati, significa che dove una volta c'erano pochi fumetti che si dividevano eh, questi lettori, adesso ce n'è moltissimi a dividersi la stessa quantità di lettori e quindi ci sono... Eh, meno soldi a disposizione per ciascun progetto e anche maggior concorrenza tra i fumetti. Questo significa che la qualità del fumetto deve essere alta perché i lettori hanno tanta scelta e quindi si rivolgono verso le cose fatte bene, giustamente, e anche soprattutto sono, mh, siccome appunto eh, i fumetti si sono differenziati molto, sono molto di nicchia ed è un, un pubblico quindi più coinvolto e più attento a quello che compra. I tempi di realizzazione sono per forza più brevi, perché in un mercato con maggiore concorrenza bisogna produrre più alla svelta e la du le due cose non vanno molto d'accordo, alta qualità e tempi più bassi. Eh, Un'altra cosa che può essere mh, facilitata dall'utilizzo di un software 3D è coordinare più disegnatori che devono lavorare sullo stesso progetto. Perché il, nel momento in cui più persone devono disegnare la stessa cosa, se quella stessa cosa è stata realizzata in 3D è più facile. Ora, eh, questo è un esempio di pagina di sceneggiatura. È una... Si tratta di un testo molto tecnico in cui pagina per pagina e vignetta per vignetta viene descritto cosa c'è nella... da disegnare, chi parla, cosa dice e anche eventuali rumori. Quindi questo è quello che ricevo io. A partire da questo, quello che faccio è preparare questi brevissimi disegni che vedete a sinistra che sono proprio degli schizzi rapidissimi che mi servono a capire qual è probabilmente l'inquadratura migliore per la, quella determinata vignetta. Sulla base di quello io poi posso decidere come tagliare la pagina e questo lo vedete sulla destra. Quindi a seconda di eh, com'è la scena, quanto testo c'è, ma anche e soprattutto il tipo di ritmo che bisogna dargli, eh, determino la dimensione e la posizione delle vignette, perché ci sono delle regole da seguire. I vignette più piccole in genere corrispondono a una narrazione più serrata e più veloce, vignette più grandi eh, eh, rappresentano un momento di, di pausa e di relax e la narrazione si rallenta. E Poi ovviamente servono vignette grandi se ci sono tanti testi da stipare. A quel punto quello che faccio è uno storyboard. Storyboard è un disegno eh, rapido di quello che andrà eh, rappresentato in ciascuna vignetta e come vedete metto anche i testi perché eh, avendoli è importante posizionarli per riuscire a capire eh, dove mettere i personaggi nella vignetta perché ovviamente ci sono delle persone che parlano e noi dobbiamo essere in grado di scrivere, di leggere perfettamente. Guardate per esempio questa vignetta. Ci sono questi personaggi che sono in quest'ordine perché al di sopra i loro testi sono posizionati esattamente in quest'ordine. In modo tale che il lettore possa capire. Nella vignetta successiva ovviamente i testi hanno un altro ordine e quindi probabilmente i personaggi si devono spostare. Tuttavia non possiamo eh, in ogni vignetta eh, spostarli continuamente da una parte all'altra perché la lettura sarebbe molto complessa. Quindi questa, questa parte qui è fondamentale da, ehm, da gestire. Blender mi aiuta nella regia perché dove ho delle fotografie e ne ho a sufficienza posso immaginarmi il luogo facilmente, dove le fotografie non le ho, oppure la scena è particolarmente lunga e quindi ho bisogno di, di gestire molte inquadrature, quello che faccio è ricreare la stessa scena all'interno di Blender come oggetto 3D. Questo mi permette di navigarci dentro e di poter immaginare ogni singola vignetta ehm, dove si trovano i personaggi e da che parte è meglio inquadrarli, sia per il senso di lettura che proprio per la, per la regia vera e propria della, della sequenza. Avere la scena tridimensionale è un grandissimo aiuto. Eh, queste scene sono fatte con degli oggetti prelevati da dei, da dei repository online gratuiti, perché in questo tipo di modellazione a me non interessa che l'oggetto sia ben fatto, che ci sia una bella modellazione, è un uso veramente solo di eh, sviluppo della parte registica. Perché Blender e non un altro software? Ce n'è tanti e ognuno si può trovare meglio con quello che preferisce. Tuttavia eh, trovo che Blender abbia un approccio molto immediato, soprattutto appunto per un, per un disegnatore. Eh, ha degli strumenti come Grease Pencil, per esempio, che vedete in questo momento in uso, che mi permettono di, di disegnare su degli oggetti tridimensionali in maniera del tutto simile a quella del, del disegno manuale su un foglio di carta. È importante, insomma, che, che ci sia un feeling artistico e intuitivo, che il programma non si frapponga tra me, la mia idea e la sua realizzazione. Eh, trovo che Blender abbia questa caratteristica, oltre a essere molto veloce, perché, come dicevo, la velocità è fondamentale. Non posso passare mezza giornata a modellare una stanza, perché in mezza giornata io di vignette ne devo disegnare più di una. Quando il, una scena lo permette, quindi magari eh, coinvolge molte pagine, molte vignette, si può arrivare a dei livelli di modellazione eh, che permettono di ricreare, come in questo caso, un intero ambiente e poi io con Blender ci posso camminare dentro. Qui, eh, questo non è un'animazione renderizzata, ma è proprio il viewport di Blender nel quale mi muovo come all'interno di un videogioco. Con i tasti WASD sulla tastiera posso muovermi e far finta di essere uno dei personaggi o il cameraman che li deve seguire, il cameraman virtuale, e mi faccio venire tutte le idee per le migliori inquadrature delle vignette. E questo è uno strumento veramente veramente enorme che stimola la creatività in, in un modo che non era possibile fino a qualche anno fa. Ovviamente uno sforzo di modellazione del genere è giustificato solo da sequenze particolarmente lunghe o impegnative perché appunto un villaggio intero è comunque anche impegnativo anche solo per una vignetta. Una volta che si ha il, il rendering in 3D può, può essere utile anche nel disegno per risparmiare una parte del disegno a matita. Come vedete in alcune di queste vignette ho utilizzato il rendering al posto del disegno. Queste tapparelle non le ho disegnate perché avevo già a disposizione il rendering. Questa pianta l'ho già a disposizione a partire dal rendering. Poi, ovviamente, non sempre il rendering va bene, come in questa vignetta qui: le sedie potete notare che una non l'ho disegnata, l'altra l'ho spostata. Il, il vaso non corrisponde esattamente sul mobile ho aggiunto degli elementi che non c'erano. Tutte queste cose avrei potuto anche inserirle nel modello 3D, ma probabilmente sarebbe stato inutile, cioè, mi avrebbero fatto confusione, ci avrei messo più tempo, è più facile gestirle semplicemente in fase di disegno. Però è un buon aiuto avere già una parte del disegno pronta. In alcuni casi come qui, per esempio, vedete questa sedia sarebbe anche complicata da disegnare, ci ho appiccicato sopra un'inquadratura della sedia dalla miglior posizione che avevo e mi sono risparmiato una, una certa fatica di prospettiva. Un'altra parte molto importante è quella della, del posizionamento delle luci. Blender ha un ottimo motore real time che si chiama EV eh, in cui si può muovere le luci in tempo reale sulla scena e quindi poterle muovere eh, e vedere immediatamente il risultato si, mi permette di studiare varie illuminazioni per uno stesso ambiente anche se l'ambiente in realtà è disegnato in maniera molto semplice però posso facilmente decidere qual è l'illuminazione migliore perché ovviamente la luce è una grossa parte della narrazione una stessa scena illuminata in modi diversi comunica informazioni diverse, sentimenti diversi i, nella fase degli inchiostri trovo che, si, che mi sia un po' meno utile, nel senso che alla fin fine il disegno a mano ha comunque una, una sensazione che per ora non è raggiungibile dai, dai rendering, per quanto esista il rendering eh, come si dice NPR, non fotorealistic render, cioè rendering non fotorealistico, che può dare una mano. In questo caso magari io lo utilizzo in modo eh, solo in alcune parti. Per esempio in, in questo caso potete vedere come il rendering di Blender è a sinistra ed è eh, già un, un buon lavoro, sembra già un disegno in un certo senso. Però a destra potete vedere la versione disegnata che contiene molti più dettagli eh, anche degli elementi vivi che eh, nel programma 3D avrebbero richiesto uno sforzo di scultura non indifferente come il coniglio. Non avrebbe senso scolpirsi un intero coniglio solo per disegnarlo eh, da un'angolazione tanto vale disegnarlo in quell'unica angolazione che ci serve insomma. Eh, comunque in questo caso in pratica il rendering di Blender ha fatto da base per gli inchiostri. Qui eh, invece vedete la pagina colorata dalla colorista che si chiama Chiara Zeppegno. la colorista che ha colorato questa pagina e eh, lei ovviamente l'ha colorata uh, uh, manualmente con uh, attraverso l'uso di Photoshop, però senza utilizzare assolutamente i miei rendering e quindi in realtà finisce per aggiungere eh, molto di più, perché eh, poter avere un'altra mente, un'altra mano che aggiunge dettagli a quello che già c'è, eh, il risultato non può che migliorare. E comunque, volendo, si può sperimentare con le funzioni NPR di Blender per avere un, un, un rendering non fotorealistico insomma e quindi poter vedere la poter vedere un risultato che sembri disegnato questo è lo stesso villaggio di prima renderizzato un'animazione renderizzata con eh, un, uno shader cartoon, eh, ovviamente non ci sono i colori perché non ci sono i materiali, però eh, questo è uno shader di tipo cartoonistico eh, fatto con Octane che permette di ottenere dei risultati simili a quelli di un, di un cartone animato per esempio. E se vogliamo andare oltre e quindi realizzare dei, delle intere illustrazioni Blender ci può venire comunque in aiuto queste tecniche che vedete in questo video sono tecniche ben conosciute da chiunque faccia concept art eh, nelle quali appunto utilizziamo eh, Blender il, per imbastire una scena in questo caso con degli oggetti che arrivano anche questi da, da repository online questi da Megascans, ho piazzato un cubo volumetrico per fare un po' d'atmosfera. Quello che ottengo è un rendering che vedete a sinistra che mi può fare da base per il disegno vero e proprio sulla destra. E quindi in questo caso l'ho modificato moltissimo al punto che il rendering originale non l'ho utilizzato, se non forse per, per quella roccia in primo piano. Però eh, in alcuni casi, come in questo, Potete invece vedere sulla sinistra il rendering fatto con i V e sulla destra l'illustrazione e non c'è molta differenza. Ho aggiunto giusto qualche tocco. Questa è un'illustrazione rapida diciamo non è un'illustrazione ben definita però eh, con un po' di pazienza già eh, in realtà comunque tutto questo l'ho ottenuto nel giro di un paio d'ore che sono un ottimo tempo per un'illustrazione di questo tipo. La cosa carina di Blender è che va d'accordo con molti software diversi. Quindi in questo caso il, la nave proviene dalla warehouse di SketchUp, come i mobili che avete visto prima, mentre i tentacoli li ho scolpiti in un attimo con 3D Coat, perché è un software che sembra fatto apposta, c'è proprio un pennello tentacoli col quale ci se la cava in un attimo. E in alcuni casi come in questo per esempio quando si fa un rendering si può renderizzare anche il, eh, lo z-depth pass cioè in pratica un'immagine un che fa da maschera in base alla distanza dalla telecamera che in questo caso è stata utile per piazzare il personaggio a, a mezza strada tra il primo piano e lo sfondo potuto usarlo come maschera e, Sempre per il discorso Blender va d'accordo con altri software, nel caso di questa scena lo sfondo è stato realizzato con Word Creator. I, le case e i muri provengono da Sketchfab, mentre i Troll li ho scolpiti in realtà virtuale attraverso Adobe Medium. E quindi ci sono diversi software utilizzati contemporaneamente. Quello che ottengo è un rendering nel quale mi accontento del risultato, non è un, un risultato definitivo, non è granché, ma dopo mettendoci un po' mano con, in questo caso il lavoro è stato fatto su un tablet Huawei con, eh, con un'applicazione che si chiama Infinite Painter, per cui qui non c'è Photoshop, però per dire si può arrivare alla fine a un'illustrazione carina a partire da un rendering con un minimo di intervento di overpainting successivo. Alcuni casi sono ancora più interessanti perché eh, per esempio questo è uno shader, eh, quindi un materiale che ho sviluppato io, che permette un tratteggio effettuato in tempo reale, quindi all'interno del viewport di Blender, questo è IV posso vedere l'immagine direttamente tratteggiata eh, con il tratteggio. Per di più posso facilmente cambiare i parametri del, del tratteggio in questione e ottenere effetti diversi e quindi mh, queste sono sempre possibilità offerte da Blender e ovviamente in questo caso serve un po' di dimestichezza in più con eh, il programma e con le sue caratteristiche. Però il, anche questa è una possibilità, tornando prima al discorso di avere un disegno finito direttamente a partire dal, dal solo Blender. Siccome è comunque una mia passione il 3D, in alcuni casi spingo lo studio dei personaggi a dei livelli più avanzati questo è un esempio di una scultura, di, eh, quindi uno studio di personaggio portato al punto da farne una scultura. Qui la state vedendo all'interno di Blender, sempre in real time, quindi eh, non è un, un rendering, è la normale finestra di Blender. Potete ovviamente spostare le luci e inquadrarla da, da mille posizioni. In questo caso la scultura l'ho fatta con ZBrush, ma solo perché ho più dimestichezza con ZBrush in questo caso, ma vedrete che le prossime versioni di Blender hanno degli strumenti di scultura che sono evoluti eh, davvero molto e quindi è possibile anche restare all'interno di Blender e ottenere risultati del genere. Per di più, una volta che la scultura c'è, quello che si può fare è stamparla con una stampante 3D Qui a destra vedete un'illustrazione fatta a partire dalla, dalla scultura e invece a sinistra è una stampa 3D che mi sono fatto della stessa scultura e quindi poter tenere in mano il personaggio è un, una possibilità veramente, è il massimo dal punto di vista delle reference. È ovviamente una cosa che faccio più per passione che per davvero per scopo tecnico, nel senso che il tempo necessario a scolpire un personaggio a questo livello di dettaglio supera la, le necessità di un fumetto. Questo era quello che ho mostrato nella mia live sul per la Blender Convention 2020. Eh, ringrazio tantissimo l'Associazione Blender Italia che mi ha invitato a fare questa presentazione. Mettendo queste diapositive qui su YouTube spero che possiate avere una, una visibilità migliore dei video che appunto durante la live si erano un po' persi. Qui sul mio canale ci sono i corsi che sto facendo gratuitamente di Grease Pencil per imparare a usare quello strumento in Blender che è molto interessante per tutti gli artisti digitali. Seguitemi sui canali social e iscrivetevi al mio canale YouTube se questo tipo di contenuti vi interessano. Grazie mille e arrivederci.